buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono eh, una messaggera dell'arcangelo michele e una coach energetica e in questo video vi parlerò di una tecnica molto potente eh, che può assolutamente aiutarvi a manifestare i vostri sogni e i vostri obiettivi personali il processo una... di manifestazione dei nostri sogni e obiettivi avviene quando ehm, le energie sono allineate per energia si intende i nostri pensieri, le nostre emozioni, il nostro focus e le nostre azioni. Ok, perché se una di queste energie è sbilanciata è è difficile manifestare i nostri desideri. Per chi non conosce la legge dell'attrazione, la legge dell'attrazione è una legge secondo la quale, eh, per risonanza energetica, due cose si due o più cose si attraggono quando vibrano nella stessa frequenza. Quindi è importante, se, se io voglio andare da un punto A a un punto B, ok. Il processo di manifestazione, il, il processo che mi consente di arrivare da A e B deve essere essere un processo di Allineamento dell'intero sistema nella direzione dei miei sogni e dei miei obiettivi. I miei pensieri devono essere allineati alle mie emozioni. Le mie emozioni devono essere allineate alle mie azioni: è come un laser. Io focalizzo l'intero sistema, tutta la mia energia nella direzione del mio sogno e del mio obiettivo. La legge dell'attrazione è una legge universale, quindi è una legge che esiste e noi manifestiamo nella nostra vita in maniera consapevole o inconsapevole. È per questo che molte anime che si stanno risvegliando alle energie e alla consapevolezza vogliono imparare a manifestare consapevolmente i propri sogni e i propri obiettivi. Allora, cerchiamo di essere chiari. Eh, quando noi siamo molto specifici in ciò che desideriamo è fondamentale per la legge dell'attrazione essere chiari e quindi eh, dire esattamente che cosa vogliamo, è inutile dire voglio guadagnare tanti soldi anche perché per me tanti soldi possono voler dire 100.000 euro al mese, per un'altra persona tanti soldi possono voler dire 5.000 euro al mese, quindi è molto importante che io dico nelle mie preghiere, nelle mie intenzioni, quando io scrivo i miei obiettivi o quando io faccio le mie affermazioni positive, dire esattamente quanto voglio guadagnare, Grazie perché guadagno 5.000 euro al mese. Io consiglio sempre ai miei clienti nel coaching, quando facciamo il processo di manifestazione, di scrivere eh, dai 50 ai 100 desideri, ma è anche vero che quando noi lavoriamo nella trasformazione energetica ci focalizziamo massimo dai 3 ai 5 desideri affinché non solo le nostre intenzioni eh, vadano nella direzione del sogno, ma l'intera nostra energia, l'intero nostro sistema. È molto importante che i nostri pensieri, parole, azioni e l'intera nostra energia si focalizzino in un determinato Uh, obiettivo in un determinato scopo che io voglio raggiungere. Facciamo l'esempio: io voglio guadagnare, come ho detto prima, 5.000 euro al mese. Quindi io affermo giornalmente nelle mie affermazioni positive: grazie perché io guadagno 5.000 euro al mese. Cosa succede? Succede che molto spesso quando io dico grazie perché guadagno 5.000 euro al mese come che li sto già guadagnando, in realtà magari non è vero perché in questo momento non ho soldi oppure guadagno a malapena 1.000, 1.500, 2.000 euro, eh, quindi eh, sento una discrepanza, cioè sento una, eh, cioè come una, una sensazione di disagio, non mi sento allineata eh, in quello che io sto verbalizzando. Eh, Ricordiamoci che l'amore universale, l'universo, risponde non solo alle nostre intenzioni e parole, ma anche alla nostra energia. Quindi è molto importante che quando io dico grazie perché guadagno 5.000 euro al mese, l'intero mio sistema, l'intero mio campo energetico vibra nella frequenza dei 5.000 euro al mese. Quindi io sento, visualizzo, sento, sono, io sono 5.000 euro al mese, io guadagno 5.000 euro al mese, io sono convinta di questo che è possibile, che sono degna, che sono meritevole molte persone invece quando iniziano a fare le affermazioni positive o non si sentono degne o non si sentono abbastanza o hanno paura o è troppo difficile e quante ore devo lavorare e, e iniziano ad arrivare tanti pensieri di sabotaggio ecco che qui interviene il processo di guarigione con la con il metodo di logo ceiling logo ceiling è un lavoro molto potente che aiuta Eliminare tutte quelle credenze sabotanti, tutti quei pensieri negativi, tutte quelle energie che ci fanno sentire a disagio quando noi affermiamo quello che vogliamo. Quindi ci aiuta a, ehm, a, ri a riallineare la nostra energia nella direzione dei nostri sogni. E dei nostri obiettivi. E quando la nostra energia è allineata, quando i nostri pensieri e le nostre emozioni entrano in risonanza con eh, l'energia del nostro sogno, del nostro obiettivo naturalmente è fondamentale anche agire nella direzione del nostro sogno quando tutto è in allineamento ecco che il nostro sogno si manifesta nel piano della materia allora apparentemente è molto semplice da dire in realtà è anche molto semplice da fare io vi consiglio di ascoltare le testimonianze che vi metterò qui su eh, di tutte le persone che hanno lavorato con me con logo ceiling per eliminare le paure i, per cambiare le, le credenze molto velocemente per ritrovare un, un equilibrio emozionale ma anche per manifestare i propri sogni e i propri obiettivi dell'anima in quanto logo ceiling comprende anche un processo di riprogrammazione attraverso il quale quando noi affermiamo il nostro sogno grazie perché guadagno 5000 euro al mese vi è in associazione un'emozione positiva che eh, entra in risonanza col sogno e quindi noi entriamo nella frequenza della gioia, nella frequenza della gratitudine, nella frequenza della manifestazione. Se volete maggiori informazioni non esitate a contattarmi, io vi saluto e vi auguro una meravigliosa giornata, grazie, ciao!